Qual è il momento della vostra campagna elettorale? Che definisce il vostro percorso? Qual è l'immagine che volete regalare ai vostri elettori dei vostri mesi in lotta sostanzialmente per Viale Aldomoro? Qual è il ricordo di questa campagna elettorale che date? È stata una bella campagna elettorale, tutta in salita, ma io poi vengo da Cesenatico, originario, quindi a noi le salite piacciono, le sappiamo affrontare, sappiamo arrivare anche a scollinare per primi. Eh, quello che vi voglio lasciare è un bellissimo ricordo che ho fatto una passeggiata stupenda nelle mie colline, sono partito da Monte Paolo e sono arrivato giù a Castrocaro due ore eh, in una natura bellissima, eh, pensando a quello che si potrebbe fare per questa regione. Eh, in realtà questa regione ha bisogno di tantissime cose, per esempio non ci si può spostare liberamente se non con la macchina e questo è un guaio perché il trasporto pubblico locale non funziona. Se lo devi usare per lavoro dal punto A al punto B ce la puoi fare ma se ti devi muovere fuori da quella che è eh, la direttrice eh, del, della via Emilia e della ferrovia in realtà abbiamo tantissimi problemi e per esempio... Siamo riusciti a far mettere nell'elettrificazione della linea ferra eh, dei soldi nella passata legislatura. Speriamo che i pendolari e tutte le persone che hanno bisogno di muoversi in eh, ecologia in questa, in questa regione possano pensare di votare il Movimento 5 Stelle perché noi risolveremo questi problemi senza troppo perdere tempo. Qual è il livello del... che cosa vuol dire vincere o perdere? Qual è il... a che livello mettiamo la Il 7, il 9, il 10%, il 5? E se si va sotto... Ancora, che cosa vuol dire? La mia risposta è semplice, tornerò a fare il consigliere comunale nel comune di Forlì, però adesso voglio provare a fare io una domanda alla, ai cittadini. Avete visto se questa stampa al di fuori eh, di, questa, di questa campagna elettorale, soprattutto in questa campagna elettorale, ha dato lo stesso spazio a tutti? O questa stampa ha semplicemente puntato al bipolarismo, bipolarismo di due persone e basta? Qui in realtà siamo sette candidati alla presidenza, sette identità, sette persone che portano valori, dignità, onestà e legalità, io parlo per me soprattutto ed è secondo me una domanda che giro a voi cittadini che ci state guardando avete visto sulla stampa e poi chiederò a loro quanto hanno parlato di Benini quanto hanno parlato di Bonaccini, quanto hanno parlato di Borgonzoni quanto hanno parlato eh, de, de, degli altri candidati questa è la nostra democrazia ha detto che naturalmente è, è legittima ed è sacrosanta in democrazia ogni battaglia politica ci sono, e che quindi naturalmente voi inviterete il vostro elettorato a votare per voi, effettivamente questa domanda molti dei vostri elettori la fanno, e cioè la domanda è questa, se un vostro elettore venisse da voi e dicesse io voterò per il vostro progetto politico, per la vostra lista, ma poi voglio in qualche modo essere determinante nella scelta, delle elezioni regionali, eh, qual è dei due candidati, quello più vicino a voi come sistema valoriale e come proposta amministrativa? Naturalmente è ammessa la risposta in politichese nessuno dei due, però è una domanda che altrettanto legittimamente alcuni dei vostri elettori si fanno. Io faccio anch'io un appello di voto in, di questo genere. Eh, a tutti quelli che pensano che votando Lega si possa cambiare, e da tutti quelli che votando PD e Bonaccini si possa dare continuità a questa regione. Voi avete un'enorme arma adesso nella cabina elettorale, avete la possibilità di scegliere chi ha indotto questa regione a fare tantissime cose, L Abolizione del super ticket è stata un'idea del Movimento 5 Stelle, tagli di costo alla politica è stato un Movimento 5 Stelle, eh, um, Tagli per quelli che riguardano eh, i vitalizi è stata un'idea del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna prima che al nazionale. Voi avete la grandissima possibilità di mandare un Presidente che è un lavoratore, che è un artigiano, che lavora da quando ha 14 anni e che sa come si fanno le cose. E quindi io invito tutti gli elettori del PD e della Lega a fare un bellissimo voto disgiunto, disgiungetevi e votate Movimento 5 Stelle, Simone Benini, Presidente.